allora buonasera i colleghi mi cedono a cioè, parlare meglio io sono Rocco Cerrone sono un sociologo innanzitutto grazie per questo invito eh, e mi fa molto piacere vedervi così numerosi a discutere a riflettere su questi temi molto importanti allora la, la, la, la collega ha già detto diverse, diverse cose condivido il suo intervento la riflessione che vi propongo io è, anche io cercherò di allargare un po' il, eh, lo sguardo, focalizzando l'attenzione su eh, la, quella che è stata la prima iniziativa del governo concreta, no? questo decreto legge. Questo decreto legge ha questa norma anti-REM, però non dimentichiamoci, vorrei parlare anche delle altre cose che. che eh, che conteneva e quindi farò un rapido cenno, perché si tratta di temi molto complessi all'ergastolo stativo che si trovava nello stesso provvedimento e poi alla la questione della soglia sull'utilizzo del contante che come sapete poi è stata espunta dal decreto legge, pare che l'intervento del Presidente della Repubblica ma sta per essere riintrodotta nella legge di bilancio no? non, eh, che verrà eh, proposta alla, alle Camere. Mm. Perché sono tre misure del governo ed evito di parlare della gestione dei flussi migratori, su cui ho fatto cenno perché dopo quello lì è la cosa ancora più evidente, che mostra eh, il tipo di intervento, il tipo di idea di società, di, eh, eh, di ordine sociale che eh, questo governo ha. Eh, in mente, anche se, eh, come si diceva, naturalmente anche queste cose vanno storicizzate e, ed è un percorso che, insomma, che, arriva da, che arriva da più lontano ma che adesso, a mio modo di vedere, mi, ci deve preoccupare di più almeno a me preoccupa, preoccupa di più e questa prima, eh, queste prime eh, norme e anche come si annuncia la legge di bilancio, che si annuncia, secondo me, eh, trovano mh, evidenza nella cosa. Anche io penso che, questo lo penso da molto tempo, che uno dei problemi che c'è nel nostro paese, non solo nel nostro paese, è quello del posto del conflitto. No? Una democrazia senza conflitto è una democrazia eh, non realizzata. Non, eh, e quindi è molto importante, perché, anzi, spero che avremo modo di discutere e forse anche noi nei nostri corsi di laurea dobbiamo tornare. Il conflitto è un tema eh, classico della, della teoria sociologica, eh, che però è stato insieme ad altre cose nel tempo eh, messo in secondo piano, abbandonato e lasciato in secondo piano rispetto ad altri temi e dobbiamo tornare ad occuparcela. La prima cosa che vorrei dire, eh, però, visto che parliamo di ordine pubblico ordine pubblico è una cosa molto eh, eh, è complicata ed è una cosa molto delicata eh. mi pare di dire una, una banalità però dobbiamo ricordarlo perché eh, penso che poi i colleghi parleranno di questo cosa qui il, il, il fatto di avere per, ormai sia nella passata legislatura che in, in questa a capo del ministero dell'interno eh, un tecnico è una cosa di e non lo dico solo adesso, io lo pensavo anche con la ministra precedente è una cosa molto problematica è molto grave su uno dei ministeri che per definizione è quello più politico cioè c'è qualcosa che proprio non torna e su cui si riflette poco il ministero dell'interno è un ministero assolutamente politico perché riguarda la libertà delle persone l'idea di società è una cosa di grande assolutamente fondamentale, io sono veramente stupito e non lo dico perché adesso è più, più facile almeno dal mio punto di vista, ma lo dicevo anche per la ministra Lamorgese in precedenza, è una cosa che veramente fa riflettere, cioè non, non dovrebbe essere peraltro un tecnico che proviene dagli stessi ranghi del ministero. Per l'attuale ministro si è distinto, non so se lo sapete, quando era il prefetto di Bologna, eh, con delle norme che sono state molto criticate in tema di eh, controllo del decoro urbano, adesso non, non ho tempo per illustrarvi che erano veramente ehm, orripilanti, e poi ehm, è stato capo di gabinetto del ministro del dell'Interno con il Ministro dell'Interno s'avvi. Però questo come eh, per dire così. Sul decreto Rai vado su un terreno che non è mio e la collega ha detto meglio di me, però io vorrei ricordarvi, è stato fortemente criticato dall'associazione dei professori di diritto penale eh, che parlano di una norma frutta di una, di una tecnica legislativa davvero approssimativa e lacunosa una norma che si distingue per le del tipo criminoso e incontrollabilità, incontrollabilità della sfera di applicazione eh, è stato richiamato qual è la sanzione cioè qual è l'ordine no, pubblico incolumità pubblica, salute pubblica anche questo Fa riflettere, e, come diceva la, la collega, si interviene per punire non solo la partecipazione, indicando questa soglia numerica non si capisce bene basata su cosa, ma anche mh, e ancora più le condotte di organizzazione e promozione dell'invasione finalizzata al uno pericoloso. Io studio i fenomeni mafiosi, eh, quindi ho competenze e questa parte della norma. Ehm, richiama proprio nella sua formulazione quella dell'associazione a delinquere e della banda armata eh, in termini di promozione, cioè come dire, è, è proprio l'espressione che viene utilizzata nel reato di associazione a delinquere di banda uh, armata. E poi questa cosa della promozione su raduni di questo tipo fa veramente, cioè, mm, cioè, come dire, potrebbe prefigurare situazioni di. Eh, imputazioni di massa, di arresti di massa, cioè per, per come oggi cosa vuol dire promozione sui social? È stato poi detto che la pena prevista, e eh, devo dire che tutti i commentatori i giuristi no, la giudicano eccessiva e irragionevole, il fatto della pena, come sapete, di, visto che supera i 5 anni, permette indagini molto invasive. Eh? intercettazioni telefoniche, ambientali, custodia cautelare, in carcere, persino arresto obbligatorio in flagranza. Ma poi la cosa che a me, per i temi di cui mi occupo, mi ha eh, colpito, perché si estende agli indirizzati di questo reato l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, eh? al pari dei... Eh, di quanto previsto per gli indiziati di reati di mafia. Anche questo è stato richiamato. Questa è una cosa molto grave, questo allargamento no, di queste norme. De... Il, la legislazione penale nel tema di mafia è la più uh, pesante che c'è eh, in termini, no? voglio possiamo discutere, ma veramente la più pesante. Quindi dovrebbe essere maneggiata con la massima cautela. Su questo c'è poca consapevolezza ehm, e, e, e adesso qui c'è questo uso appunto... Um, Politico, no? perché le misure di prevenzione eh, personali e patrimoniali si eh, basano sulla prognosi di pericolosità di una persona eh? quindi con eh, garanzie eh, diciamo, eh, minime. quindi siamo di fronte ad una, eh, ad una norma definita in modo veramente molto vago che consente ampia discrezionalità e ampi spazi di manovra alle forze dell'ordine, cose che dovrebbero sempre farci come dire mettere in guardia c'è quindi come è stato detto un uso simbolico e politico del diritto penale ma il vero nucleo dell'incriminazione secondo due autori e poi vi dico vi vorrei leggere prima cosa hanno scritto è la partecipazione ad una riunione leggi, manifestazione non autorizzata e ciò non può che destare profonda inquietudine per la tenuta dello Stato di diritto. Questi due autori aggiungono, con questa norma c'è il rischio di colpire, cito in modo testuale, non più un fatto, bensì soltanto un tipo di autore, il soggetto pericoloso per l'ordine pubblico, il sedizioso, in ultima analisi il dissenziente. Allora, chi ha scritto queste parole sono Enrico Contieri e Fabrizio Forte, due magistrati, primo giudice del Tribunale di Torre Annunziata e il secondo giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Eh, quindi sono dire, due magistrati, un eh, che mettono in evidenza questo rischio di criminalizzare e reprimere il conflitto e il dissenso politico, eh, questo è veramente eh, preoccupante questo scusate se ho aggiunto così però vorrei andare rapidamente agli altri due temi perché gli altri due temi sono collegati eh? e sono collegati non casualmente secondo me nello stesso decreto e segnano simbolicamente politicamente l'esordio del governo Menoni nel caso stativo, il tema è davvero molto complicato e non, non, non entro nel merito però immagino che sappiate grandi linee eh, il, il governo si sente di intervenire perché mh, da lì a giorni ci sarebbe stato un intervento della Corte Costituzionale che avrebbe dichiarato sicuramente legittimo eh, il gastro ostativo quindi con, una, con la retorica se vi ricordo, della, della Presidenza del Consiglio che dice ah, noi non arretriamo di fronte alla mafia no? perché sono eh, così viene eh, mh, aggiunto no, questo um, Viene ripreso la, una proposta di legge che era passata alla Camera, nella, nella in di legislatura, ma con un aggravante, eh, un aggravante per i condannati. Non, non è la, per loro dicono abbiamo ripreso quello della Camera. Eh, in realtà aggiungono delle condizioni che, che, che aggravano la condizione dei eh, detenuti eh, all'ercastolo. Ehm l'obiettivo del governo non era quello di, render, di rispondere alla Corte Costituzionale ma di neutralizzare l'intervento della Corte Costituzionale adesso senza entrare nel vento perché è davvero molto complicato a me sembra eh, di nuovo, io mi ero segnato qui la della collega siamo veramente nell'esercizio esplicito del diritto penale del nemico e che, ehm, e che dove... Sento dire che con la scusa delle mafie, eh, un problema molto eh, grave e rilevante per la, nostra, eh, per la storia italiana, eh, si mettono in atto una serie di interventi che poco hanno a che fare, che comunque sono, sia hanno poco a che fare con la mafia, e anche quando hanno a che fare con la mafia sono davvero poco efficaci. Eh, perché se davvero si pensa che gas costativo, questo lo dico anche ai miei amici e alle amiche del movimento antimafia riusciamo a sconfiggere la mafia si è capito poco di questo, uh, di questo fenomeno invece eh, si rischiano moltissimi degli effetti perversi come diciamo noi eh, sociologi no? l'uso di armi improprie, spropositate eh, che non solo creano danni collaterali ma che possono impedire come dire, se si usano queste armi prima o poi per reazione il fatto di limitare eh, di, di ritirare quei, que, questi mezzi, questi strumenti eh, perché si fanno questi anche là dove per i fenomeni per cui potevano, potevano, potevano servire, comunque. Anche per quanto riguarda la lotta alla mafia, vi dirò: no, sono molto preoccupato da questo modo di procedere del eh, governo perché credo che ci eh, sarà una, un tipo di strategia eh, schiacciata tutta sulla visione repressiva. Eh, di, ripeto, non è stata inventata da questo governo che c'è da, eh, da prima, ma forse questo si, eh, sarà cresciuto e, e, e verrà dato alimento a quella che io chiamo la visione eroica no, della lotta alla mafia. Eh? La lotta alla mafia servono tanti eh, eroi e di nuovo una visione in cui non possiamo che essere tutti d'accordo eh, eh, quando si parla di lotta alla mafia, eh? perché una cosa molto grave anche nel campo della lotta alla mafia c'è poco conflitto, c'è poco confronto. Eh, siamo tutti contro, c'è questo unanimismo che di nuovo è il segnale più forte della depoliticizzazione della lotta alla mafia. Ultimo punto, perché credo di aver già preso tantissimo, è eh, la soglia sull'uso del contante. Eh. Nello stesso eh, nello stesso decreto era stato pensato verrà approvata così allora se io devo dirvi così la soglia sull'uso del contante accrescere questa cosa sicuramente sarà un fattore che faciliti, eh, faciliterà eh, l'illegalità, la criminalità anche quella mafiosa non la causa, eh, perché anche nel dibattito io l'ho usato a lezione il modo di argomentare che in Germania non c'è è una, una fallacia proprio delle relazioni eh, che non è che produce il, il contante però sicuramente facilita la criminalità e poi facilita il grosso problema che abbiamo in Italia che è quello dell'evasione ehm, dell eh, una cosa di cui non si è parlato che è l'ultimo rapporto sulla, cioè un rapporto che alcuni tecnici fanno sulla cosiddetta economia non osservata per il primo anno da quando viene svolta ehm, ha eh, registrato una riduzione dell'evasione fiscale dell'economia sommersa Nulla di che, dovuto alla pandemia, però un fenomeno molto, eh, molto importante di cui, guarda caso, si è parlato eh, pochissimo. L'evasione, come sapete, si concentra in netta prevalenza per oltre l'80% eh, sul, sull'IRPEF IR, dovuta dai lavoratori autonomi, eh, che si stima evadano quasi il 70% delle imposte dovute sui redditi e si concentra sull'IVA, quindi su forme di evasione che verranno sicuramente facilitate dalla decisione del governo. Ci sono degli studi, delle stime anche molto serie della Banca d'Italia, adesso non sto ad annoiarvi, vi ehm, ho segnato alcuni dati che non, ehm, non sto a, a, a citare, ma sicuramente la, eh, ci sono stati anche delle ehm, delle analisi che mostrano che un incremento dell'uso del contante farà lievitare di nuovo l'economia sommersa e l'economia eh, illegale. Tenete conto che il valore dell'economia non osservata in Italia è eh, stimata in 175 miliardi di euro. Di questa cosa non, ehm, non si parla. Eh, Nell'economia non osservata c'è anche il lavoro non regolare. Eh, il lavoro non regolare hm, ha avuto una forte riduzione con la pandemia, è eh, una cosa su cui si dovrebbe riflettere, quasi il 20% rispetto al 10% del lavoro eh, regolare e per la prima volta i lavoratori regolari in Italia sono, sarebbero scesi sotto i 3 milioni. Ecco di tutto questo non si parla invece di prendere delle misure che secondo me sarebbero molto utili, ripeto, questo è dovuto sopra la causa della pandemia, per cercare di intervenire su questi aspetti che sicuramente avrebbero dei benefici di gran lunga superiori per il benessere della collettività ma anche per eh, contrastare fenomeni ben più gravi di criminalità come quelli della mafia grazie